Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio raccontarvi la gara di Michele Soncini visto dai suoi occhi. Ovviamente interpreterò o cercherò di interpretare il suo pensiero e soprattutto cosa uno spettatore si può aspettare guardando una gara dagli occhi di un pilota. Voglio essere trasparente con voi, mi sono ispirato da questa modalità di raccontare la gara da uno youtuber famosissimo che segue da un po' Nasca54 che mi piace tantissimo questo format che ha di raccontare le sue gare che viene a raggiungere un po' di pepe appunto alla eh, storia che racconta quindi ragazzi ci vediamo in pista con gli occhi di Michele Soncini eccolo qua Michele Soncini che arriva giusto giusto per le qualifiche ok Michele sei arrivato al limite del tempo per fare le qualifiche. Adesso mi devi fare una partenza mostruosa. Dai, grande, Martino è fuori. Adesso devi assolutamente approfittare e recuperare quei due lì davanti. Mancano solo due posti. Ricorda, è in gioco il campionato. Eh, guarda si è girato Samuele ma cosa è successo e poi chi è quella a destra Ivan? wow che spunto cavolo ti tocca recuperare qua se si danno battaglia lì davanti è tutto a beneficio tuo vai approfitta stai dietro incollato Michele incollato ricorda non devi cedere punti a Fabrizio Mancano due gare con questa Cavolo devi fare attenzione C'è Fabio dietro C'è Fabio dietro Dai su Lì non lo puoi passare Lascia che si scarni con Ivan di davanti E fai attenzione a dietro a Fabio Attenzione dai guarda come si scanano guarda, guarda come fumano le gomme è tutto a vantaggio tuo Michele dai qua puoi sferrare l'attacco ma no ma no come fai a girarti ma dai dai Michele cavolo terza posizione adesso tutto da ricostruire adesso hammer time Ok, hai ricostruito quello che c'era tra te e Gigi Cortes. Occhio perché è un osso duro È un osso duro Michele è inutile, lì non puoi passarlo, almeno che non faccia un errore non puoi passarlo stai calmo che hai il tempo per andare a recuperare quelli che stanno davanti Ok Michele qui al tornantino a destra puoi superarlo, devi fare attenzione ad anticipare bene per incrociarlo ok Michele è il tuo momento incrocialo adesso adesso adesso vammi a prendere Davide vammi a prendere Davide Ok Michele, stanno lottando tra di loro, stesso discorso di prima, solo che non ti devi girare, lascia che si scannino tra di loro, vedrai che qualcuno farà un errore. Ma vieni, Ivan è fuori. Adesso ti manca Davide e sei in seconda posizione e hai praticamente il secondo posto in tasca. Ce l'hai in pugno. Non mollare. Cerca di incrociare. Sai che ha stressato le gomme per lottare contro Ivan quindi non potrà resistere tanto quindi cerca il punto giusto cerca di uscire più rapidamente è il momento giusto adesso, adesso mai più Ma vieni in seconda posizione Guarda l'hai fatta Ce l'hai fatta Hai fatto la remontata Bravo Michele Adesso ricucire 6 secondi sarà duro Però intanto hai limitati i danni Bravo Michele Sì però Michele non rilassiamoci troppo Dietro Davide non molla mica E guarda è molto vicino È molto molto vicino Ok, adesso Davide è indemoniato, non devi lasciargli possibilità di credere di poterti superare, non perdere questi tre punti perché altrimenti il campionato si riapre. In questo momento hai 15 punti di vantaggio su Fabrizio e manca una sola gara, vuol dire che puoi arrivare anche terzo. Bravo Michele, ce l'hai fatta, grande Michele. Sei riuscito a risalire in seconda posizione dopo quell'incidente, per colpa tua, ma bravo. Bene ragazzi, volevo raccontarvi la storia di Brandacce, quella di Michele della sua bellissima rimonta che ha fatto dopo quell'errore e del fatto che comunque abbia messo un po' le mani sul campionato e che si vedrà tutto il 3 agosto. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito, ringrazio Michele per comunque le emozioni che ha saputo regalarmi a me personalmente, soprattutto durante la diretta live, ma ringrazio tutti i piloti, comunque è stata una bella gara. Noi ci vediamo al prossimo video, da Fabrice è tutto, e ricordatevi se il video è piaciuto pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e ricordatevi di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi! Adesso non ti devi cagare sotto no. Vai grande ciao già... Il video sarà lunghissimo Fabri. Se si danno Se si danno Se si danno battaglia lì davanti è tutto per E fum, e fum, e fum e niente chiuuu! Ma sta registrando qua? Sì Tre minuti, solo tre minuti! Cinque, vedrai! E le palatine! Eh! Michè! No, chi è chi ti sta, chi viene? Lepisci qua, episci qua! Dai su! Bonina! Eh, attenzione! Devi essere ponina! Eh! Qua puoi, attenzione! Ok, Michele, è un osso duro. FI, fil, fil, fil, fil, fil, fil, eh, adesso lo sai. Certo il punto giusto, adesso! E o dedon o là va, oui, e en silenzio. Bavieee! Yeah. Dai, questo è il po'. Bravo Michele, ci vediamo il 3 agosto.